Franco, come va la passeggiata? La sciata? Tutto bene? Boh, non so perché. Non ci risponde Franco. Benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Livigno, di preciso siamo al Montivas Lodge. Super nuovo, guardate che ambiente accogliente. Voi direte, dov'è Alboreto? Albi? Albi? Albi! Ma... Uh oh, eh. c'era Albi. Oh! figurati se l'alboreto viene a metà agosto in montagna ma quello ragazzi per già farlo girare una volta in bici bisogna costringerlo figuriamoci a metà agosto quello lì è già al mare così che mi manda i video che è lì che si mangia le brioche tutto il giorno e pensate ha obbligato la Bea a venire con me a girare in bici e ragazzi in particolare la Bea non ha mai girato in bici la bici la sa so usare no? no non la sa so usare ragazzi oh! la Bea tra l'altro non ha mai tolto le rotelle è quello esatto <ride> Tra l'altro ragazzi eh, proprio oggi andremo a noleggiare al mottolino un e-bike perché Rose non fa i bike quindi ne noleggeremo lì anche per me beh, è la prima volta eh io ho mai usato un e-bike in vita mia ragazzi non Mi sto fa. scherzando ma mai non faremo solo i bike ma vorrei anche andare a farmi qualche party lapse al mottolino perché proprio domani è il mio compleanno e quindi ci stava a farsi un party lapse. poi guardate che bomba sono già quasi le 10 e siamo ancora in camera Bea Cambiarsi subito. Io se non vuoi ti rifacciano la camera, il letto, eccetera, ti regalano un drink. Lo proviamo, lasciamo qui questo e vedremo se abbiamo un drink gratis veramente. Sarei artefice della nostra disfatta. Perché lei è la prima volta. Quindi devi dirci un giro facile. Quanta gente c'è raga? Centro Milano 3, 2, 1, via oh mia ragazzi, ma cosa spinge? Ok ragazzi, abbiamo iniziato la salita. Devo dire che con una bici normale a questo secondo tornante eravamo qui. A... Ma senti come va? Ma è incredibile! Eh, ma ci fanno i salti in salita, ragazzi! In bici! C'ho paura. Che paura, adesso stai giù. Se cadi giù, vabbè, è droppettino lì, free ride poi. Che tu devi pensare che in bici dove tu guardi la bici va. Quindi se tu hai lo strapiombo lì, non devi guardare giù. E infatti io prima ho guardato lo strapiombo. E sei andato nello strapiombo. Chittata col guanto nuovo la Bea oggi Non vi ho detto dove stiamo andando mi sa. Stiamo cercando di andare perché cerchiamo Perché non voglio forzarla quindi dove arriviamo arriviamo Però vogliamo riuscire a almeno a arrivare ai laghi di Cancano Che posti ragazzi che figata Ok ragazzi abbiamo fatto tutto un pezzo adesso bello ripido in turbo Devo dire che proprio si sale che è un bijou Cosa è successo Bea? Sono inslittata sulla ghiaccia. Sei slittata <ride> sulla ghiacciaia e sei caduta lì. Dai dai dai dai dai dai dai. Oh, va lì. Va lì come sei partita. Vai in piedi bene in discesa qua. Fammi vedere. Brava. Ma oh, usa bene il freno davanti, eh, per alle oh. Mi sono distanziato dalla Bea. Non oh, vai, vai vai via via via il fucile, Bea. Bea al mare. Bello, Bea, ti piace? Oh damn. Che bomba, c'è il lago oltre la diga, lago di qua della diga, pausetta Ta Ragazzi, l'avete già visto negli altri video, però questo qui è un passo sostitutivo Quindi, proprio in queste occasioni, quando noi magari non ci si vuole fermare e si vuole continuare a fare il giro, a fare le proprie cose Si sorseggia e così non ci si deve proprio fermare a, a pranzare o a mangiare, a pesantirsi Parere critico Tutti di bosco, no buono? In descrizione trovate il link e ricordate che se usate il codice sconto TESTA10 avrete il 10% di sconto Instagram, eh? hai detto Fabio Wimmer che, che va sul, sul corrimano, tra l'altro quello rotondo ragazzi, così sarebbe Una biscia, ragazzi la biscia, la biscia La biscia, la biscia Volevo provare a salire da un punto che con la bici normale sarebbe impossibile, probabilmente metto su turbo dove va? Ragazzi, ma, ma voi non avete capito dove sto salendo? No, adesso provo anche qua. Dai, viene turbo, dai. Madonna! Ma raga, ma sono salito da una salita che non ha senso, ragazzi. Proviamo a fare uno sprint in salita, Bea. Ragazzi, la Bea è pazza. Cioè, 24 all'ora in salita... Ho oh, il tornante, voglio vederlo che lo fai tutto sen senza giù i piedi Allarga E poi qui chiudi Curva, vai, vai curva, curva, curva. Guarda me, guarda qui Hai visto? Sei riuscita a farla? Bene ragazzi siamo tornati dalla giornata di e-bike Come promesso ragazzi mi hanno lasciato voucher Con un biglietto con scritto dove posso andare a prendere il drink Adesso proviamo a prenderci questo drink Hai guardi drink? Puoi prenderne uno? Bene ragazzi, intanto che ci godiamo il drinkettino, vi lascio già alla giornata di domani, che sarò a girare in DH con tutti gli altri. Quindi parti la manetta al mottolino. Sì, sì 8893 oggi. Ah, il... no, ciao, amore. Grazie. Perfetto. Grazie mille. Grazie, ciao. Raga, come iniziare bene? Proprio compleanno. E non regalato lo stagionale. Grazie al mottolino. Quanti anni fai, Toto? No, dai, no, non dai, si fa mai. <ride> Quanti sono? Sono do, due, due Due? No, no <ride> Con l'abra, sennò sembra allora solo io Io mi devo beccare le botte perché l'alboretto non viene Allora però. ne tengo un paio per l'alboreto. Esatto, tieni <ride> due proprio di quelle da... Non queste, quelle da festa, proprio no, di esplosione Esatto, quelle da serata ah, okay. ok, va bene Hai <ride> chicca Buona your shit's like and laid, your shit's massive vibration no like on guanto! Aiuto! Capo io lo vado ho paura ragazzi dobbiamo fare un triplo oh! è il triplo dei loc quello raga alla faccia di un primo giro Ragazzi facciamo una bella panette Però eh, stare dietro Mauro sulla panette È come tipo stare dietro a un aereo Che sta cercando di decollare Ma guarda Mi eh... fa decollo anch'io Sai che crash che <ride> faccio oh, oh. oh shit Non è vero Puttana che salvataggio un gatto porco zio Mauro gira solo in cancano ragazzi Ah così proprio Bello Il war riding pan è figo Ma che cazzo fai Così forte in Cancan! ah can. No perché lui mi ha chiamato allora che so l'ho chiamata Al muro là in fondo sta sistemando il mulce Che eh, il bastardello mi ha convinto A provare un tricchettino che non ho mai fatto con la DH Che anche lui non ha mai fatto con la DH Però entrambi lo facciamo con le dirt o con le slopestyle Vediamo di farci un bel regalo di compleanno Guardate ragazzi come si prendono cura Dei salti gli shaper Cerca le pepite d'oro Ok raga primo speed check per sentire com'è il nuovo mulce Ci stiamo Mauro Ci sì, stiamo Ci stiamo? È giunto di farci questo regalo di compleanno Stavamo dicendo che come hai detto te 90% della roba cos'è? È mentale Dai ye. Dai ye. Dai Ottimo Un po' corto devo pedalare meglio di sotto Ho sbagliato a spingere un pelo E ho pedalato malissimo dai! Dai Mauro! Oh! oh! Alla prima! Ok, mi ha gasato! Mettiamo una traccia degna di nota! Ok. Don't really Beh, ce lo siamo regalati. Dieci anni ragazzi, sul bag del Motolino, uno dei primi trick che abbiamo imparato un Miliardi penso. e mezzo di volte. I ma ora dobbiamo aumentare il livello Dai cazzo cazzo no. Grande cazzo Non ci credo non ci credo, chiediamo venuto a Cashman la prima. Con Stradi H. Ok, questo è, questo è compleanno. Dai Mauro, Morirò domani! Tutti No, no, no. i no. Uscita! <ride> Questa è proprio è la sensazione quando non ti viene un trick dopo tanti tentativi. È, è così. <ride> Possiamo chiudere questo video con gli altri che stanno giracchiando ancora un po' sul mulch. Compleanno veramente fantastico, top, non potevamo fare trick migliori, gasarci così tanto come, come, come facciamo sempre, chiuso anche Cash, quella di H, incredibile, non ci credo ancora, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, grazie mille del supporto a tutte le persone che si iscrivono, commentano, lasciano like, grazie mille a tutti e noi ci vediamo a un prossimo video, bella! off and i'm still chatting sweatshirt and that's not setting. people hit me like what's happening but they never know what's happening plotting on the low they see me scheming on the side they think i do